ciao ragazzi su questo video vedremo un altro algoritmo di scheduling quello di round robin allora è un algoritmo con prelazione printif cioè ogni processo può essere interrotto ha un quadrum di tempo cioè un'unità di tempo predefinita in cui ogni processo può usare la cpu ma tiene una coda di priorità ogni nuovo processo entra alla fine della coda ogni volta viene servito il processo che sta per primo nella coda per tempo uguale con il quadrum non è necessario che il quadrum viene sempre completato se un processo finisce prima dal quadrum di tempo il scheduling mette il prossimo processo in quel momento allora andiamo a vedere un esempio. abbiamo la stessa tabella con l'esempio precedente però l'algoritmo round robbing viene definito da un quadrum di tempo che qua lo definiamo uguale con due unità di tempo abbiamo ancora 5 processi a b c d e con tempo di arrivo e tempo di servizio la priorità non la consideriamo anche per questo algoritmo Allora, tempo di arrivo 0 vediamo che cominciano due processi questo algoritmo non ci definisce quale dobbiamo prendere primo Così cominciamo ancora una volta dal processo A Cioè abbiamo al momento 0 Abbiamo il processo A che ha 2 unità di tempo di servizio Meglio descriverlo, il processo B che ha 7 unità di tempo E questo è il diagramma di Gantt Questo processo dura 2 unità di tempo questo ci definisce il quadum e viene servito A A ha due unità di tempo come tempo di servizio allora qua è il fine di A al momento 2 è rimasto solo il processo B che ha ancora 7 unità di tempo come tempo di servizio poi da 2 a 4 perché il quadum è 2. Viene servito B, però al momento 3 entra un nuovo processo C, cioè qua viene dato C che ha come tempo di servizio 4 unità di tempo. Al momento 4, cosa è rimasto? Abbiamo ancora C che è primo nella coda con 4 unità di tempo come servizio abbiamo B che è stato servito per 2 unità di tempo cioè sono rimaste 5 che abbiamo anche D che è nuovo che entra alla fine della coda cioè abbiamo D con 2 unità di tempo di servizio che viene al momento 4 adesso viene servito, questo gli sta primo nella coda, cioè C dal momento 4 fino al momento 6 cioè per due unità di tempo, il nostro quadro nel momento 5 sta entrando E cioè qua 5, sta entrando e abbiamo B, C viene servito 5 D, 2 e che è drato con 5 unità di tempo di servizio poi al momento 6 abbiamo il b che è primo con 5 unità di tempo d secondo con 2 unità di tempo e con 5 unità di debbo che il c è stato servito che va alla fine della coda qua aveva 4 unità di debbo meno 2 cioè sono rimaste 2 unità di debbo poi 8 che è il nostro quadum qua viene servito b e qua è rimasto al momento 8 abbiamo che è rimasto D con 2 unità di debbo, E con 5 unità di debbo, C con 2 unità di debbo e B che è servito per 2 unità di debbo, cioè che va ultimo, che è rimasto con 3 unità di debbo e così via. 10. Qua viene servito D che primo per due unità di tempo e finisce cioè al momento di C finisce D che è rimasto E con 5 unità di tempo C con due unità di tempo e B con tre unità di tempo 12 viene servito E per 2 unità di tempo Al momento 12 abbiamo C che è rimasto con 2 B che è rimasto con 3 Ed E che va ultimo Che è rimasto con 3 Perché aveva 5 Meno 2, 3 Poi 14 Viene servito C Per due unità di tempo al momento 14 abbiamo fine di C è rimasto B con 3 unità di debbo ed E con 3 unità di debbo da 14 fino a 16 viene servito B per 2 unità di debbo cioè qua è rimasto E con 3 unità di debbo di servizio e B meno 2, cioè il B è rimasto Processo B è rimasto con una unità di debbo. 18. Viene servito E. Si abbiamo B con una unità di debbo ed E con una unità di debbo perché aveva 3 meno 2 è una. Poi viene servito B però non va dal 18 al vedi perché per b serve solo una unità di tempo cioè va dal 18 fino al 19 come abbiamo visto in teoria qui non è necessario che il quadrum viene sempre completato se un processo finisce prima dal quadrum di tempo schedule in il prossimo processo in quel momento cioè per b serve solo un unità di tempo allora va dal 18 fino al 19 non dal 18 fino al vedi allora al momento 19 finisce B e abbiamo qua solo E che è rimasto con una unità di debbo. Abbiamo dal 19 fino al 20 viene servito E che qua finisce anche E. E questo era l'algoritmo di Raoul Robin e questo qui era il diagramma di Gantt. adesso andiamo a calcolare il tempo di completazione e il tempo di attesa e anche i tempi medi adesso andiamo a calcolare il tempo di completamento allora il tempo di completamento di A è il tempo che ha finito il processo cioè il momento 2 meno il tempo di arrivo cioè 0 uguale 2 unità di tempo tempo di completamento del processo B B è stato finito al momento 19 meno il tempo di arrivo, cioè 0 uguale 19 unità di tempo tempo di completamento del processo C C è stato finito al momento 14 14 meno il tempo di arrivo, 3 cioè 11 unità Unità di tempo, tempo di completamento del processo D. D è stato finito al momento 10. Tempo di arrivo momento 4, cioè 10 meno 4 uguale 6 unità di tempo alla fine. Tempo di completamento del processo E, e è stato finito al momento. VED meno tempo di arrivo 5 uguale a 15 unità di tempo il tempo di completamento medio cioè media di tempo di completamento è uguale con 2 più 19 più 11 più 6 più 15 fratto 5 processi questo fa 10,6 unità di tempo poi andiamo a calcolare il tempo di attesa allora il tempo di attesa del processo A è il tempo di completamento cioè 2 meno il tempo di servizio cioè 2 uguale 0 unità di tempo il tempo di attesa del processo B è il tempo di completamento del processo B cioè 19 meno il tempo di servizio 7 cioè 12 unità di tempo il tempo di attesa del processo C è il tempo di completamento C cioè 11 meno tempo di servizio 4, cioè 7 unità di tempo. tempo di attesa D è il tempo di completamento 6, meno 2, tempo di servizio, cioè 4 unità di tempo. il tempo di attesa del processo E è il tempo di completamento del processo E, 15, meno 5 tempo di servizio, cioè 10 unità di tempo. Questi tempi risultano anche dal diagramma di Gantt. Come possiamo vedere, il processo A non ha aspettato per niente perché è durato al momento 0, al momento 2 è stato finito. B ha aspettato per 12 unità di tempo, cioè è stato entrato qui ed ha aspettato 2 qua è stato servito 4 è stato servito 6 8 10 è stato servito 12 unità di tempo. poi il processo C ha aspettato 7 unità di tempo, è stato entrato al momento 3 cioè ha aspettato 1 è stato servito più 2 3 più 2, 5 più 2, 7 è stato finito, e così via. E la media di tempo di attesa è: media, tempo di attesa uguale con 0 più 12 più 7 più 4 più 10 5. Questo è uguale con. 6,6 unità, unità di tempo e questo era l'algoritmo route robin se vi è piaciuto mettete mi piace seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video e ci vediamo al prossimo video con il prossimo algoritmo ciao